buongiorno, è tardissimo, non mi sveglio così tardi da secoli non so cosa dire in questo video, so solo che ne voglio filmare uno oggi è il penultimo giorno di vacanza quindi domani sarà l'ultimo giorno e poi dopo domani si torna a casa. Quindi domani dovrò preparare di nuovo le valigie. Vabbè facciamo che faccio colazione e poi riaccendo la videocamera. Sì, i miei gattoni. Mi odiano. Noi partiamo noi. Sì. Ci sono ancora vivi. non puoi capire l'idea. Cosa? Mi hai staccato la linea, tu. Salute. Mi dice a me. Dai. Buongiorno di nuovo, forse è meglio se incominciamo il video da adesso e niente ho fatto colazione oggi mi sono preparata la colazione sono andata a mangiarla in terrazza è la prima volta in realtà da quando sono qui che mangio la mia colazione in terrazza perché boh, c'è sempre un po' di arietta fuori eh, siamo al quinto piano quindi è più facile insomma che ci sia un po' d'aria e oggi invece non ce n'è si riesce a vedere il mare benissimo beh ma in teoria vi ho già caricato l'home tour vero? Beh, nel caso ve lo lascio qua sul pallino informazioni che è qua credo beh, se no è dall'altra parte e mi mancano un sacco i miei gattoni l'unica cosa è che mi mancano i miei gattoni se no potrei stare qua tutta la vita probabilmente e poi E mi era venuta in mente l'idea di realizzare qualcosa per la famiglia che arriverà dopo di me in questo appartamento. Secondo me è un'idea carina. Se l'avessi ricevuta io, boh, un sorriso me l'avrebbe strappato di sicuro, non me lo sarei aspettata. Ma non l'avrei presa male. Ecco, quindi boh, mi sembra un'idea carina e pensavo di realizzare un braccialettino tanto mi sono portata dietro i fili perché avevo appunto pensato di realizzarne un pochi qua al mare perché avrei avuto tanto tempo libero e infatti ne ho fatti un pochi e sì Pensavo di, di, di farne uno anche per chi verrà dopo di me Ne farò uno solo, quindi spero che non mi tira Però, boh, credo che comunque l'idea sia carina E poi, poi non so cosa farò oggi Perché non ho niente di particolare da fare Ciao! Ciao amore! Ma io non ho niente! Se vuoi vado a prenderti qualcosa, ma non scappare. Eh, guarda, dietro di te lo investi se ti alzi dalla se Ciao, amore! Ma la bellezza che sei, si! Sì. Vuoi un po' di pane, Pet? Che carino che sei tu! Si, sì. un po' di pane vuoi? Vieni. Vieni. <ride> ma non c'è nulla! Ah, oh, ma Dio, ma una... vai a prendere qualcosa. Ma avevo visto che avevo qualcosa di allora, bello. aspetta adesso va a prendere un pezzettino di qualcosa, sai? perché questo non è buono è bello, ma non è buono senti che non è buono? no, no, no, vieni qua vieni qua ma no, io non ho mai visto una cosa simile ehi, ehi, Amore, ma non ingozzarti però, mangia piano! Stai dando? La torta! Sì, ah, lo porto anche via! Ciao. Ah. Ciao Topino! Ah ma porti via tutto così! Sì, sì, sì. <ride> Voglio la torta! No, quello è troppo grande, non vedi? Voglio sì. la torta! Vada bene la torta? Eh, vado a prenderla Chi è quello là di, quello lì chi è? Amore vado ma Vado a prendere la torta Va bene, vado a prenderla <ride> La torta, sì No, ma fagli sentire che hai qualcosa in mano però Perché sennò no questo se ne va Vuole la torta Ah boh, vuole che. boh, boh ti sta spiegando cosa vuole mi sa. Vedi che figo che è. hai visto che robe? Questo è buono. Dio è mio! Rosa, crudo, vedi? <ride> vedi, va lì a mangiare. Perché va bene essere amici ma non troppo. essere più simpatico che c'è basta e, e, va su o la su ogni tanto non so se c'è al altra gente da mangiare cioè. vi volevo appena raccontare oh, scusatemi se sono ancora qua questo letto è sempre disfatto vabbè sono in vacanza dunque vi volevo raccontare una cosa che mi è appena successa ero fuori in terrazza con mia mamma che stavamo realizzando il i bra dei braccialetti cioè lei per lei e io quello che vi dicevo prima da regalare alla famiglia che viene dopo di me e um, è successa una cosa straordinaria ma credo che... Cioè, l'ho filmata però non so se riuscirete a capire e, um, è arrivato un uccellino davvero simpaticissimo, ti giuro non mi è mai capitata una cosa del genere un uccellino con così tanta tanto coraggio, con così tanto oh, ma... non lo so sono rimasta scioccata e felice, mi ha proprio cambiato la giornata, cioè già era bella prima e adesso questa cosa mi ha reso davvero non so sto volando tra le nuvole proprio e bellissimo io non so come spiegare questa cosa mia mamma dice che probabilmente sono abituati allora scusate il cambio di location e, um, è che si è affollata la casa tutto in un secondo e quindi ho dovuto cambiare posto perché altrimenti non si sentiva quello che dicevo e non mi ricordo più dove ero arrivato con questo che stavo parlando dell'uccellino che è venuto a, a trovarci prima c'è buio qui dentro però vabbè speriamo che riusciate a vedermi lo stesso e mh, niente è arrivato questo uccellino qui che ha cominciato a urlare praticamente e ehm, boh, pens ho pensato così che volesse cibo effettivamente e, mh, solo che avevo paura di alzarmi dalla sedia perché ho detto se, se mi alzo se faccio un movimento troppo brusco, si spaventa e se ne va già, il fatto che fosse lì per me era qualcosa di incredibilmente strano e incredibile che, boh, non, non pensavo che se io mi alzassi questo stesse lì ad aspettarmi però alla fine siccome urlava un sacco, e credetemi, urlava un sacco Uh, ho, di, ho deciso di alzare e ho detto, boh, se poi vuol tornare, torna in caso io glielo lascio lì e poi farà quel che vuole invece no, cioè lui mi ha aspettato io sono andata in cucina ho cercato qualsiasi cosa uh, potessi dargli da mangiare ho pensato che alla frutta, anzi è stato il mio primo pensiero la frutta e so che non si dà quello che gli ho dato gli uccellini, eh ma poi mi sono rifatta e, e ho scelto il pranzo giusto per lui e... Però continuiamo con il discorso se non vado fuori filo. E, sì, sono andata a prendere la prima cosa che ho trovato nel tavolo, che era una torta di mele che ha fatto mia mamma. E, e lui è rimasto lì, anzi è tornato, ha mangiato, ha portato via il pezzo di, di torta di mele, non lo so se, se l'ha mangiato con tranquillità o se l'ha portato a qualcuno. E... E poi è tornato, ed è tornato altre volte, e altre ancora, io non so quanto mangia un uccellino, ma quello lì o portava cibo a qualcuno, o, o non so, oggi non, non volerà più da quanto ha mangiato, ed era di una simpatia pazzesca. La cosa bella è che dopo che gli ho portato la frutta, cioè lui non ha voluto mangiarla, lui voleva la torta di mia mamma, e boh. Non so se vi, vai, vi è mai capitato una roba del genere, mia mamma dice che mh, probabilmente sono abituati, però. Io non mi fiderai così tanto dell'essere umano, voglio dire. Però. Buh, sono rimasta scioccata ma contenta, eh. Ciao! Accendi, accendi il forno, accendi il forno! No. Metti la mela sul forno! Ciao Gabbiano, questo qui è quello delle bistecche di ieri, eh maledetto. Anch'io anch'io. Ah, non va più via adesso. Perché finché non finisce di mangiare. Io voglio la, la cosa. Ti sta guardando malissimo, eh? E perché non arrivi altri? se è alla finestra, va. Perché <ride> non sto Gabbiani. Non gli piaci, papà. No, è lì che guarda il piano e dice vai via che devo andare a fare. Eh, ho paura. Ma io lo zoom si vede bene da vicino. No, Ma non viene più. Viene, viene. Allora, guarda. Che cibola. Guarda, guarda di quell'altro. Guarda di oh. quanti? Cosa già qua? C'è già già già E po' trovi che gli anni con buon ehto! Oh ciao, come sei qua? Aiuto! Fa come te. Cosa ti ho detto che tornavo qui c'era tutta la famiglia? Non oh, c'era la finestra qua! Che beni! <ride> Eh, perché tra ti viene dentro. Sì. Questo ha già mangiato. Cos'hai? Ciao, ciao. Ciao. No, c'è il becco rosso. Sono fatti così. Oh, si sta... Mi sta parlando. Buon, buon, buon appetito. Eh. No, mamma, non dar lì. Pa, pa, pa. Sì, vabbè, l'uccellino era più intelligente. Ma che pretenzioso. Dovevi vedere come chiedeva quel tipo di cibo. Sì? Oh, ciao. ciao. Ehi, hey, gira largo, eh. E' che viene dentro come un bicicletto. Sì, te lo ritrovi in camera, eh. Un lino di ciugher di mezzo. La frutta. Preferiva preferivo pure... le, le bistecche, credo. <ride> sì. Oh, ma, guarda che ti giuro, si era fermato. Volava lì davanti a me, mi guardava dritto. Mm -hmm. Ce l'avevo davanti, mi, mi volava lì a due metri da me. Ok, mi rendo conto che questo video un po' strano ma vi dico sempre che non so farli vlog quindi sto cercando di migliorarmi meglio uh, sto cercando di fare il meglio possibile comunque aspetto come sempre tutti i vostri consigli qui sotto e niente e dopo l'uccellino è arrivato il gabbiano ho documentato anche questo con uno spezzone che penso che avrete già visto però volevo spiegarvi questa situazione nella bistecca c'è stato ieri che ho, eh, dovevo scongelare le bistecche per il pranzo e, um, e quindi le ho aperte ho aperto le vaschette della carne e le ho appoggiate fuori dal, dalla finestra fuori dal balcone per, um, perché puntava al sole e ho pensato che in quel modo si scongelasse più velocemente che così è stato cosa è successo? che dopo un paio di minuti che ho messo fuori la carne hanno incominciato a volare di davanti dei gabbiani che inizialmente non ci ho fatto più di tanto caso perché comunque tu durante tutto il giorno volano dei gabbiani però non mi ero accorta che volassero così vicino finché non, non è entrata Uah. finché non è entrata dentro in cucina eh, un'ombra che ha praticamente ricoperto tutto il pavimento De, del soggiorno il che lì mi sono spaventata perché che, che cos'è un, un, un delta plano non lo so e mi sono resa conto che questi gabbiani stavano effettivamente volando molto vicino alla mia finestra finché eh, quando sono andata lì per aprire per controllare bene la situazione mi si piazza davanti um, alla finestra proprio a 2-3 metri da me e dalle bistecche un gabbiano che si ferma proprio volando fermo stazionario davanti fisso davanti alla finestra e mi guardava e guardava le bistecche lì ho detto ok questo qui vuole portarmi via il pranzo ho aperto la finestra di corsa e, e ho preso le bistecche e le ho portate dentro quindi finito lì il discorso però era per dirvi che comunque, per spiegarvi anche quello che, stavo, che vi stavo dicendo prima, che cioè, praticamente mi vuole fregare il pranzo. E non pensavo davvero, anche perché è molto vicino alla finestra, quindi secondo me per, per venirmi a prendere le bistecche si sarebbe schiantato, ma evidentemente non è così.